di guardarti parlarti toccarti e intanto lui cresce si nutre e si espande L orgoglio maledetto vivo con la tua morte sorte che voglio